ciao ragazzi su questo video vedremo un esercizio di come si trova una matrice all'anniesima allora sia una matrice A con autovalori lambda 1 uguale a 5 e lambda 2 uguale a meno 3 e gli autovettori corrispondenti sono v1 uguale 1 2 e v2 uguale meno 1 2 dobbiamo trovare se questa matrice è diagonalizzabile e se lo è dobbiamo calcolare una diagonalizzazione di A della matrice A e poi dobbiamo calcolare la matrice A alla n dove n appartiene ai naturali. Allora l'esercizio ci dà gli autovalori della matrice lambda 1 uguale 5 e λ2 uguale meno 3 cioè sono due autovalori di molteplicità 1 da cui risulta che dobbiamo trovare un autovettore per ognuno cioè questo ci dà un autovettore e questo ci dà un altro autovettore questo vale? sì per ogni autovalore abbiamo un autovettore allora la nostra matrice è diagonalizzabile andiamo a trovare una diagonalizzazione una diagonalizzazione sarà del tipo A uguale matrice P la matrice D e la matrice invertibile P dove P è la matrice degli autovettori cioè 1, 2, meno 1, 2 è la matrice D quella di autovalori cioè 5 0 0 meno 3 la matrice P è invertibile andiamo a vedere se è invertibile calcolando il determinante il determinante di una matrice 2x2 è semplicemente il prodotto di questi valori qua allora, uguale con 1x2 meno 2 per meno 1 uguale 2 meno 2 per meno 1 fa meno 2, allora più 2 uguale con 4 che è diverso da 0 allora questa matrice qua è invertibile e il nostro sistema diventa a uguale con 1 meno 1 2 2 per la matrice P di scusa meno 3 per la matrice 1 meno 1 2 2 invertibile allora facendo i calcoli troveremo una diagonalizzazione della matrice A e questo ve lo lascio per esercizio una volta dimostrato che la matrice A è diagonalizzabile cioè che vale A uguale con P per P, per P alla meno 1 noi dobbiamo trovare la matrice A alla n, dove n appartiene ai naturali, ciò cioè che significa che dobbiamo trovare per esempio A alla 10 o A alla 2000 o A alla 2019 per esempio con poche parole dobbiamo trovare un, una formula per qualsiasi n che appartiene ai naturali allora cosa abbiamo? abbiamo dimostrato che è diagonalizzabile andiamo a calcolare per esempio a alla quinta a alla quinta avendo questo qua sarà uguale con per P per P alla meno 1 per P per P per P alla meno 1 5 volte qui se siamo a td, vedremo questa moltiplicazione qui P alla meno 1 per P e questo è uguale con la matrice identità, cioè una matrice di questo tipo o se una matrice 3x3 sarà così di questo risulta che A alla 5 alla fine è uguale con P per T per T 5 volte per P alla meno 1. Da questo risulta che A alla 5 è uguale con P per D alla 5 per P alla meno 1. Cioè per qualsiasi numero elevata una matrice sarà elevata anche la matrice dei autovalori cioè se ho una matrice per esempio e se per esempio mi dicono di calcolare una matrice A alla 2019 che è diagonalizzabile, che vale questa identità sopra cioè P per D per P alla meno 1 questa sarà uguale con P per D alla 2019 per P alla meno 1 tutto questo vale per qualsiasi valore che appartiene ai naturali cioè un tipo generale è una matrice A alla N, dove N appartiene ai naturali, sarà uguale con la matrice P di autovettori per la matrice D di autovalori elevata allo stesso numero per la matrice P di autovettori che è invertibile. Quindi se dobbiamo accolare A alla quinta il risultato sarà questo qua, con la matrice D, con questi elementi elevati al, alla quinta. E se dobbiamo calcolare una matrice alla PIL d'Italia, il risultato sarà uguale a questo qua. Allora, non importa il valore che sarà elevato alla matrice, il risultato sarà uguale alla matrice P di autovettori per la matrice D di autovalori con valori elevati a questo valore qua per la, P, per la matrice P invertibile per adesso è tutto ragazzi, spero che vi è stato chiaro mettete mi piace se vi è piaciuto il video e seguitemi sui social per non perdere i prossimi video a presto, ciao!